Fra pochi giorni partirà la seconda edizione della Sama School sul sviluppo sostenibile organizzato da ASVIS, l'alleanza nazionale sul sviluppo sostenibile, in collaborazione con Santa Chiara Lab dell'Università di Siena e altri attori importanti come Fondazione Enel, Leonardo, la Rete delle Università Sostenibili, SDSN Globale SDSN Med, quindi un gruppo di attori importanti per far che cosa? Per evidenziare quali sono i percorsi per arrivare a società più eque e un pianeta più, più sostenibile. Tra l'altro sono quattro anni che è stata adottata L'agenda 2030, quindi è anche il momento sia di fare qualche primo bilancio ma anche di definire bene i percorsi del futuro. In questo contesto ci sarà anche un ruolo dedicato alle imprese perché le imprese possono sicuramente dare un contributo, certo lo possono dare negativo ma possono dare anche positivo e su questo ci sarà per appunto un fuoco da parte della nostra scuola.